Sam, dimmi che hai la croce. Sandisma è qui con me. Vuoi salutarlo? Abbiamo sollevato un vespaio. La sala da ballo è isolata. La sicurezza disturba il segnale. Ehi, hey, Victor, come ce ne andiamo? Andate al vialetto anteriore. Seguite i riflettori. Io arrivo con l'auto. ci rimettiamo il culo. Se i rossi ti beccano vivo ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. voleva vicino alla torre. Devo arrampicarmi per vedere meglio. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. <susurra> <susurra> Come andiamo, Nathan? Sono in marcia. Devo salire più in alto per orientarmi. Ok, a dopo. Ora! Ho visto nulla? Non ho trovato niente! Proviamolo! È la sala da bello e il viorecchio è di fronte. Non è successo niente Nessuno mi ha visto in faccia Se mantengo la calma uscirò di qui passeggiando Oh, pardon Tu non dovresti essere qui Non sono il solo Facciamo così, io non dico niente e neanche tu. Hai una cosa che mi appartiene, e adesso me la darai. Davvero? Beh, l'offerta mi lusinga, ma sono occupato. Ora, se non ti spiace. Non sono in vena di giochetti. Dammi il crocifisso. Signorina, sono un gentiluomo. Sei fortunata. Se non. Ok, ho capito Ma ricorda, non vorrei farlo Vediamo che sei fare Andiamo, Nathan Drake ah, La mia fama mi precede, a quanto pare Troppo scontato Cerco di darti una possibilità Sul massaggio vieni qui, ora dammi il manufatto. Sapevi che qui tutti gli oggetti sono rubati, potrebbero stare in un museo. Inizio a perdere la pazienza. Senti, sono ancora jet lag. Perché non la finiamo qui? No, non credo proprio. Ah. Ah. Ne hai abbastanza? O vuoi continuare a fare il furbo? Stai danneggiando un sacco di cimeli preziosi qui. Se non fai attenzione, ci sbatteranno fuori. Aspetta, aspetta. È nella tasca dietro. Dove diavolo è? Ho appena incontrato la tua amica Nadine Ross. È adorabile. Qui c'è il caos. Cercano di tenere la situazione sotto controllo, ma sono tutti impazziti. Senza fretta. Ma muoviti, cazzo! Nathan, dove sei? Ottima domanda. Tu? Nei pressi della sala da ballo. Cerca un cartello rotondo sulla strada. Cartello rotondo? Ok. La buona notizia è che ho una pistola. A dopo. Ti lo giuro. Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. Non Perlustrate i testi! Oui. What the adversary did Mi posso lamentare? Non so come raggiungerti da qui, tu riesci a scendere? Sì, credo di sì. Ok, ci vediamo al dialetto, prosegui per la sala da ballo, ok, ci vediamo lì. <f> Facciate l'aria! Victor, sono bloccato. Qualche idea? Figlio di puttana! La via più veloce sì, è la sala da ballo. Qualche... La Così sala stanno? da ballo non è isolata! Beh, ora che sanno che siete qui, eh. non lo sala da ballo, sì. Ok, andalo. Ricevuto! Va bene Aspetta Aspetta! Prima o poi vi troverò! Sala da ballo è vicina. Nathan, sono alle corde qui. Mi servirà per una mano. Arrivo, Sam. Ah, bene. Laggiù! Ho sentito qualcosa! Diamola un'occhiata! Nathan, ne arrivano altri! No non di non finire all'inferno Oh, merda Che c'è? È vuota Cosa? Dai, <ride> il solito coglione È tuo fratello Ottimo, teschi e ossa incrociate, promette bene È lo stema di Avery. E questo cos'è? Eh... È... Odie me cum eris in paradiso Oggi sarai con me in paradiso. in paradiso Sono le parole che Gesù disse a Santisma sulla croce Esatto Ma Cosa pensi di quei numeri? Che significano? Sarà un codice O un telefono Andiamo Sono date eh? Guarda 1659 È l'anno di nascita di Every 1699 Indovino In quello è morto? Beh, secondo molti sì, ma vuol dire che c'è la data di nascita, di morte e il paradiso Quindi bisogna cercare la tomba di Eden. Nella cattedrale di San Disma Un attimo, Rafe non sta setacciando quella zona da una vita? Sì, la cattedrale Vedi questi simboli? Sì Si trovano sulle antiche lapidi scozzesi Ok? Ora, guarda qui la pianta della zona è piuttosto insolita. Uh -huh. Qui c'è la cattedrale. Ma il cimitero? Si trova qua giù. Rave sta cercando nel posto sbagliato. Esatto. Ragazzi, si va in Scozia. Ehi, hey, hey, ehi, no, un secondo. Vi rendete conto che Rave aspetta solo voi? Sì, ma ci penseremo una volta lì. Quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare. Senza contare che Anadine e il suo esercito dalla sua. Sì, ma lui non ha questa. Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano Pensavo lo facessimo per salvare Sam Infatti, le due cose sono collegate Ci serve il tesoro per salvare Sam Ed Elena è d'accordo su tutto? Merda ragazzo e Non è così semplice Aspetta, dopo quello che avete passato insieme Questa volta non capirebbe Tu la sottovaluti ragazzo Non posso correre questo rischio Nathan ha ragione Le cose sono cambiate, c'è di mezzo Rafe e posso cavarmela anche da solo, davvero Ok, bene, grazie per i consigli a tutti e due, scusate Ehi, hey, sono io, ciao No, c'è poco C'è qualcosa che non va, amico? Senti, io capisco non sia stato facile tutti questi anni lontano. E mi spiace per quel che ti è successo, mm -hmm. ma non è colpa sua. Questo non l'ho mai detto. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro. Qualcuno l'ha costretto, l'ha scelto lui. Ok, è nato per questo lavoro. Lo credi davvero? Perché sei qui, Victor? Perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle Sì, ci vediamo tra qualche settimana Sì, certo Ok, ti amo anch'io Ciao Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto Il che è la verità Ok Allora, che ne pensi? A Sam serve il nostro aiuto Beh, ho sentito che il clima è particolarmente mite in Scozia in questa stagione Beh, Rafe non bada a spese, vedo Cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Sully? Sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo. Buona caccia. Sei ancora in tempo per venire? Ah, no. Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo. <ride> Ci vediamo dopo. Ehi, hey, Nate. Sì? Vedi... Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano. Forza. Porgiamo omaggio al Capitano Edri, ok?